ciao allora oggi volevo aprire con voi questo pacco che mi è arrivato da bottega verde perché non avevo mai provato a fare gli acquisti online normalmente vado in negozio però mi stanno scadendo i punti della tessera e non sarei riuscita ad andare in negozio prima della scadenza e me ne mancavano davvero pochi per arrivare alla soglia successiva per avere un buono più sostanzioso e quindi ho provato a prendere online, poi oltretutto ne ho approfittato perché nel weekend c'era uno sconto del 10 euro su tutti i prodotti, anche quelli già scontati. Quindi ho detto proviamo. Allora, intanto qui ho tutti i prodotti che ho solo aperto, ma eh, ho solo aperto il pacco, ma non ho guardato niente con la fattura così ho i prezzi. Ho fatto l'ordine domenica ed è, è è Arrivato mercoledì quindi, come spedizione, ci siamo: tempi di consegna. La prima cosa che ho guardato, però, nella fattura c'è già scritto: eh, comunicazione al cliente: gentile cliente, come avrà notato, uno o più articoli da lei ordinati, sono stati sostituiti perché non saranno disponibili per qualche tempo. Già questo, vediamo cosa hanno sostituito e vi mostro: prezza la mano che cosa. Allora il pacco era bello sigillato, allora iniziamo ad aprire, catalogo, questo lo guardiamo dopo, che è caduto per terra, ma tanto un catalogo, poi pubblicità, Giordano Vini, ci manca solo la pubblicità, allora poi vediamo un altro po' cosa c'è, eh, omaggio, energia e creatività, Vediamo cos'è. Ah, è un bracciale con le perline gialle. Dice energia e creatività dietro al gancetto. È carino. Vediamo se riesco ad aprirlo. carino ok leggerino comunque sia carino come omaggio poi andiamo avanti vediamo altri omaggi vanno bene sempre bene gli omaggi prodotto non destinato alla vendita beh ci arrivavo anche da sola sono omaggi allora campioncini di noce e frutti rossi Crema shampoo senza schiuma, nutre e ravviva i color capelli colorati. Mai provato e questo lo proverò. Poi Goji Perfect, trattamento viso antirughe intenso, pro artinolo, questo da notte. Poi, mmm, questo è un profumo, camellia d'inverno e le toilette. E avena, crema mani delicate soggette a screpolature. Ah, ho capito, io avevo scelto veramente perché potevi scegliere i set di campioncini avevo scelto un altro tipo di set veramente. Ecco, forse questo è quello che hanno sostituito, speriamo solo questo perché devo ancora curiosare sugli altri. Speriamo sia solo questo. Allora, poi ho preso shampoo, mela verde e aloe, idratante, lucentezza lunga durata, senza parabeni e coloranti per capelli normali, della linea e questa mi trovo molto bene ho provato gli altri non questo mm, sa di mela verde davvero il profumo è ottimo questo qui allora la confezione è un 250 ml e l'ho pagato Ah, ecco c'era scritto allora il bracciale doveva essere con le pietre rosa e invece mi hanno mandato quello con le pietre gialle e, e quello ho sostituito e il kit di bustine sostituito bene, solo questi perfetto. Allora lo shampoo ed eh, l'ho pagato 3,99 euro. Poi andiamo avanti e ho preso trattamento anti rughe contorno occhi anti borse occhiaie della linea Goji Perfect. Questo qui che apriamo. Questo così lo mettiamo a testare perché non l'ho provato e questo qua l'ho pagato sempre leggendo il mio mitico foglietto che potevano scrivere più grande comunque 12,99 perché era in promozione poi ho preso mitica crema idatante per i piedi sì, ebbene sì però questa è valida e mi piace 100 ml anche questo so che è in promozione e... 6 euro e e poi dopo ultimo prodotto e questo l'ho voluto testare allora trattamento di strutturante istantaneo per capelli alla cheratina e cashmere senza parabeni e coloranti agisce in un minuto per capelli fragili o che si spezzano dovrebbero essere esatto tre ampolline anche grandi ognuna è un 15 ml capelli fragili che si spezzano dice come usarlo vediamo Ah, l'ho pagato 7,99, il kit da tre ampolline, dice di solo un minuto per donare nuova vita ai capelli particolarmente rovinati, fragili e danneggiati, App eh, modo d'uso, ok, dopo lo shampoo sui capelli umidi stendere il contenuto necessario su tutta la lunghezza, ok, massaggiare in modo da distribuire bene il prodotto, lasciare in posa un minuto e quindi risciacquare, usare una o due volte a settimana proviamo, che dite proviamo, fatto, vi farò sapere ma era in promozione e poi soprattutto ed è testare un prodotto che poteva anche curiosirmi, quindi sono tre confezioni da 15 ml, 7,99 in promozione, era un buon prezzo e questo era tutto, direi, allora eh, sono dovuta arrivare ai 20 euro di spesa perché è il minimo di acquisto e quindi ho preso un po' di prodotti. Diciamo che questa era in promozione e mi incuriosiva. Questo mi incuriosiva, questo mi serviva, perché andiamo verso la stagione che ho, ho bisogno di idratazione e ne ho approfittato per prendere anche questo, stesso prezzo promozionale che trovo in negozio, quindi ne ho approfittato per arrivare ai 20 euro, che comunque erano 30 e qualcosa, però... E avevo 10 euro di sconto, quindi è andata a 20 euro con la spedizione è gratuita. Direi che eh, non posso dire niente perché è arrivato tutto tranne due cose che mi hanno sostituito, ma gli omaggi sostituiti vanno benissimo. Il problema è se sostituiscono i prodotti, in questo caso mi scoccerebbe un pochino. E niente, la spedizione è stata faccia, eh, rapida perché ho ordinato domenica che ovviamente erano chiusi, mercoledì è arrivato. Ho sempre avuto le notifiche di quando è partito poi quando era in transito hanno spedito con sda che mi ha chiamato prima di per sapere se ero a casa quindi anche lui molto corretto imballato bene ed è sì positivo sicuramente preferisco sinceramente andare in negozio però in questo caso anche in questo caso andava bene online per testare anche una spedizione diversa un modo d'acquisto diverso allora fatemi sapere se vi interessa qualcuno di questi prodotti e quale volete che testo per prima, per farlo sapere a voi. E se vi è piaciuto il video, se vi trovato un po' di compagnia, mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!